allora buongiorno a tutti a tutti coloro che seguono l'urgenza siamo qui oggi con raffaella cascello di app ciao raffaella buongiorno ciao matteo e grazie per l'invito grazie a te per esserti aggiunta adesso oggi parliamo con raffaella del movimento e gruppo di cui lei è parte prima di tutto ti chiederei se hai voglia di farci una panoramica di come sei entrata nel mondo della militanza come ti sei eh, come hai iniziato a appassionarti a queste tematiche e a fare questo genere di attività? Sì, allora, va bene, intanto io mi presento, mi chiamo Raffaella, ho 32 anni e sono un'insegnante. Un mi fai una domanda che mi riporta un po' indietro nel tempo, nel senso che eh, quando ho cominciato a fare militanza politica? Ho cominciato quando ero un adolescente, quando frequentavo le scuole eh, superiori e grazie all'Unione degli studenti eh, che è un'associazione che ancora esiste e che all'epoca nel mio territorio io vengo eh, da un territorio che è la, una, un agro diciamo della, una, una regione una parte geografica della provincia di salerno che si chiama agro nocerino sarnese e nel nostro territorio appunto avevamo Ehm, alcuni presidi di questa, di questa associazione, di questa organizzazione studentesca. E ho cominciato a fare politica nella mia scuola, Ti dico sempre, perché mancava la carta igienica, perché non c'erano i banchi per far sedere tutti quanti, perché era una scuola eh, di provincia e lottavamo per i diritti delle studentesse e degli studenti, erano gli anni della riforma Moratti e quindi eh, del, del processo di privatizzazione e aziendalizzazione della scuola pubblica. E da lì eh, ho cominciato a fare politica. Poi ecco, da quel il momento a tempi alterni anche provando a conciliare con la vita eh, quotidiana quella di tutti noi ho continuato a, a militare in alcune altre realtà ecco però se dovessi dirti eh, appunto quando ho cominciato la posizionerei esattamente esattamente lì insieme ai ragazzi e alle ragazze che frequentavano il liceo che eh, ho frequentato anche io e, e poi dopo l'unione degli studenti eh, Abbiamo fatto tante altre cose, ho fatto tante altre cose, soprattutto negli anni più recenti, anche un'esperienza di ricerca politica. E fino a che in realtà uh, ero arrivata anche a una sorta di delusione nei confronti della politica, no? di, di, di disgusto anche nei confronti di alcune strutture della politica e quindi durante la pandemia abbiamo deciso di, mettere su, di fare un'impresa di folle, di mettere su un'organizzazione e eh, questa organizzazione si chiama App App sulla testa e, e, e lì abbiamo cominciato come dire, a raccontare come vorremmo che fosse il mondo in cui viviamo e da questo punto di vista abbiamo buttato giù un manifesto, c'è cioè un, un manifesto che è possibile leggere eh, su attiviamoci.org del nostro sito, dove ci sono eh, non buoni propositi, come ci piace dire, ma un po' il nostro piano di battaglia, perché eh, sempre come diciamo nel manifesto, non è che auspichiamo il cambiamento, vogliamo mh, proprio determinarlo. E la pandemia è stato un momento in cui molto si è discusso anche rispetto a, a, al mondo che, che ci saremmo trovati dopo, no? Eh, molto spesso si è detto che eh, il mondo che sarebbe venuto dopo la pandemia sarebbe stato migliore, sembrano lontanissimi i giorni eh, delle, degli arcobaleni eh, sui balconi, delle persone affacciate che auspicavano un mondo migliore o in cui si narrava delle riduzioni per esempio eh, di emissioni di eh, sostanze tossiche per l'ambiente, invece eh, in realtà è appena un anno fa e anche vedendo come sta andando probabilmente non ne siamo usciti proprio eh, così migliori ecco e questi buoni propositi che avevano accompagnato quella fase così eh, complicata e soprattutto inaspettata rischiano tremendamente di essere di essere traditi un po' l'idea non ce l'eravamo fatta su questa e avevamo già chiaro quali fossero eh, prima della, della pandemia le diseguaglianze che attanagliavano il paese e, e queste sono le stesse che ancora oggi attanaggiano la maggioranza delle persone la vita vera vissuta Uh, di, tante, di tanti lavoratori e lavoratrici, ma anche non occupati e disoccupati o anche di lavoratori poveri e lavoratrici povere che ogni giorno uh, provano sulla propria pelle le condizioni di vita precarie a cui siamo sottoposti e che non ci consentono di immaginare un futuro degno, libero e dignitoso per noi e per chi vorremmo e per i nostri cari, ecco. Ecco, siamo già entrati abbastanza... Nell'argomento, quindi se vuoi continuare a parlarci un po' di questo manifesto e di quali sono le attività che fate come associazione, se poi avete un'articolazione in varie città, diversi gruppi, che forma di organizzazione avete dal punto di vista proprio organizzativo. Sì, allora io eh, continuo a dirti allora qualcosa intorno... Ad app lo dicevo prima: noi abbiamo appunto raccolto la sfida di provare a costruire un'organizzazione in una fase in cui era impossibile vedersi in presenza. E per la politica, per, per chiunque voglia fare attività di questa natura, eh, non c'è possibilità di, di farlo senza un processo di natura collettivo. Eh, tolto lo spazio fisico, così come è stato nei primi, nei primi mesi di lockdown, eh, c'è rimasto solo lo spazio virtuale. E quindi eh, ti dico subito un po' noi come siamo organizzati per farti anche avere un po' l'idea App, è un'associazione che ha mh, eh, iscritti e iscritte che stanno in tutta Italia, quindi abbiamo dei nuclei più consistenti in diverse città italiane, eh, penso a Roma, a Padova, a Torino, a Bologna... E, mh, a Milano e, e poi abbiamo tante per esempio tanti tanti iscritti a livello regionale per esempio in Campania che è la mia regione di provenienza o anche eh, in Puglia un piccolo nucleo anche in, in Sicilia e eh, fino anche in Sardegna qualcuno e, quindi abbiamo come dire una, un, un radicamento oggi che eh, è in via crescente, però che si dispone in maniera abbastanza omogenea eh, su tutta la penisola. Il um la nostra articolazione interna è fondamentalmente basata sull'organizzazione delle attività divise per gruppi di lavoro e, e quindi app è organizzata al proprio interno uh, con alcuni segmenti specifici, ci sono dei gruppi che si occupano uh, di lavoro e diritti, c'è cioè un gruppo che si occupa di ecologia, c'è cioè un gruppo che si occupa di mutualismo, c'è cioè un gruppo che si occupa di città e di gestione appunto proprio di, uh, di lavoro che fanno consiglieri comunali, amministratori all'interno delle città, eh, c'è un gruppo che Uh, si occupa di conoscenza uh, sia dal punto di vista del, uh, della scuola sia dal punto di vista dell'università e della ricerca e, e poi abbiamo una, una, una cosetta che si chiama gruppo di cura che è uno strumento tramite cui noi uh, appunto nella prima fase di pandemia che come ti dicevo è stata molto complicata uh, ci è servito molto per tenere il contatto con i nostri iscritti e le nostre iscritte Molte de, e molti dei quali non abbiamo ancora conosciuto di persona perché non abbiamo avuto ancora la possibilità di fare le riunioni in presenza se non a livello territoriale e noi avremo un'occasione di confronto per la prima volta il 20 e 21 novembre con l'assemblea nazionale prevista a Roma quindi tra pochissimi giorni in cui per l'appunto per molte e molti sarà la prima occasione per incontrarsi dal vivo e discutere nel frattempo però ci siamo messi a lavoro e grazie diciamo alla caparbietà la la la la la la la la la la la al lavoro e al coordinamento nazionale al, al coordinamento nazionale di app che è un po l'organismo eh, libero aperto in cui partecipano i volontari e le volontarie che eh, hanno un po più di tempo a disposizione perché nessuno di noi fa politica per professione quindi è tutto tempo dedicato in maniera molto molto libera alla politica e mh, abbiamo costruito la nostra prima campagna ed è una campagna sul salario minimo e mh, il reddito di cittadinanza si chiama sotto 10 sfruttamento. Sotto 10 fa riferimento ai 10 euro orari, cioè 10 euro all'ora che noi vorremmo che venissero retribuiti ai lavoratori e alle lavoratrici nel, del nostro Paese, a prescindere dalle condizioni contrattuali in cui versano. Eh, è un esito in realtà questa campagna perché ehm, all'inizio avevamo cominciato a discutere tra noi eh, di alcune questioni relativamente alle trasformazioni del mercato, del, de, de, della, delle modalità di lavoro e l'emergere cioè, del, del fenomeno dello smart working e il passaggio forzato anche come dire, a questa uh, nuova modalità che in una prima fase ha sconvolto un po' tutti, ha subito però fatto emergere contemporaneamente anche uh, delle nuove dinamiche di sfruttamento per i lavoratori e le lavoratrici e quindi abbiamo cominciato a discutere di diritto alla disconnessione, uh, di quali fossero le emergenze che uh, i lavoratori e le lavoratrici stavano affrontando in quel momento ed è il motivo per cui, abbiamo proprio la primissima cosa che ha fatto App è stato lanciare un'inchiesta militante quindi senza uh, una dimensione che potesse ammire ad essere in qualche, modo, in qualche modo statistica o avere una, un impatto di natura sindacale perché non siamo un sindacato ma appunto avere un'idea un uh, più politica rispetto alla quale farci, uh, far, far, far emergere quali fossero le condizioni nelle quali versavano tanti lavoratori e tante lavoratrici e sono venute fuori cose interessanti, perché... Eh, quella che veniva raccontata come un'occasione per avere del tempo liberato eh, molto spesso invece nascondeva il fatto che a fare smart working fossero eh, due persone nella, nella stessa casa di 60 metri quadri che magari contemporaneamente avevano anche i bimbi in dad e eh, che, che non avevano a disposizione i device digitali necessari per eh, garantire la, la connessione che, che spesso stare davanti al computer senza una, ehm, una sedia che fosse adeguata e quindi ergonomica per, aveva fatto emergere alcuni problemi legati anche alla salute, eh, che i, per esempio gli imprenditori o anche come si, i cosiddetti titolari d'azienda stavano risparmiando tanto anche sul piano del costo della, eh, della, de, della luce o anche eh, appunto dell'abbonamento a internet e tutta una serie di altre cose. E quindi questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto. Poi piano piano, anche frutto della discussione e dell'allaborazione di questi mesi, siamo arrivati a dirci, ma scusate... Eh perché non ragioniamo eh, di, una, di una cosa che in fondo negli altri paesi è una misura di civiltà e eh, che invece nel nostro paese eh, rischia di essere sempre osteggiata da più parti, eh, ovvero mh, fissare appunto il salario minimo e quindi la retribuzione oraria a 10 euro all'ora. E da lì è nata appunto, appunto questa campagna, che è la campagna che eh, stiamo portando avanti ed è una campagna che, si, che abbiamo lanciato il 10 di ottobre e il 10 novembre abbiamo fatto i primi banchetti in tutta Italia, siamo andati in giro con delle banconote, poi su queste banconote c'è scritto eh, sotto 10 sfruttamento e dietro in breve quello che eh, noi vorremmo in qualche modo venisse, eh, venisse approvato. Questa prima fase di campagna si caratterizza per essere una prima fase in cui noi intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica eh, rispetto a questa questione, cioè noi vorremmo che diventasse un tema della, della, del dibattito pubblico e che a porlo fossimo soprattutto quelli e quelle che ogni giorno hanno appunto questa, questa frustrazione. E spesso ci è capitato anche andando in giro per le nostre città che le persone non fossero consapevoli del fatto eh, che in realtà venissero retribuite meno di 10 euro all'ora eh, qualcuno ci ha proprio detto ma perché chi è che viene pagato 10 euro all'ora? poi si è fatto i conti e si è accorto che mh, per esempio lei che stava proprio facendosi questa domanda era eh, retribuita meno, meno di 10 euro all'ora fantastico e... proprio coscientizzazione esatto. in, linea, in linea diretta <ride> infatti è, è stato divertente perché in qualche modo ci ha fatto anche rendere conto del fatto che su eh, queste questioni, che sono poi le questioni che riguardano le condizioni di vita materiale delle persone, in fondo basterebbe provare a costruire appunto consapevolezza, costruire coscienza, una volta si sarebbe detto, come dire, di classe, ora che la classe non c'è più, almeno in maniera trasversale tra tutti e tutti quelli che eh, vivono le stesse condizioni eh, lavorative. Beh, e... Qualcuno dice non c'è più, secondo <ride> altri invece ci sono forme diverse, no? Sì, io lo dicevo come, come una certo, fatura, certo. nel senso che eh, mi sembra che di fronte a noi sia abbastanza palese una lotta di classe, il problema è che non la stiamo conducendo noi, la sta conducendo qualcun altro, cioè eh, la classe padronale, i loro, i loro alleati, non so come dire, che in questo momento sembrano avere la meglio eh, su di noi, su di noi chi? Eh, quelli che stanno nel basso e che vivono appunto condizioni anche... Di, di povertà, anche qua dovrei potrei e dovrei aprire una gigantesca parentesi, molto spesso noi siamo abituati a pensare la povertà come una cosa che riguarda uh, solo ed esclusivamente chi uh, non ha una casa o chi vive davvero in condizioni di grandissima povertà e invece la povertà riguarda anche tante e tanti lavoratori poveri. E mh, tra l'altro noi mh, siamo in un, in un paese dove eh, 5 milioni di lavoratori, di, lavoratrici e lavoratori guadagnano meno di 10.000 euro all'anno e quindi pur lavorando si trovano sotto la soglia di povertà. E, e quindi ecco il lavoro povero è, è una piaga da questo punto di vista che riguarda tutto, tutto il paese. E, quindi questo per dire che cosa? che eh, lavorare in condizioni precarie, eh, senza adeguati ammortizzatori sociali eh, senza, se, e senza, come dire, da un lato avere la possibilità di avere salari dignitosi, eh, comporta eh, per l'appunto uno stile di vita, di vita indegno e quindi un, siamo di fronte ad un ricatto. Molte e molti di noi sono vittime di un ricatto e vittima di questo ricatto spesso è la maggioranza del Paese ed è il motivo per cui leghiamo la campagna sul salario anche alla questione del reddito no? quello che il nostro Matteo Renzi ha definito di recente come reddito di criminalità eh, però lui invece i soldi dai criminali li può prendere e contemporaneamente eh, appunto per questo motivo secondo me è importante da un lato garantire la possibilità di far entrare nel dibattito pubblico il tema del salario minimo ma contemporaneamente difendere eh, quel poco che si è riuscito a conquistare negli ultimi anni che senza dubbio per noi è insufficiente eh, relativamente al reddito di cittadinanza perché appunto il reddito di cittadinanza vuol dire eh, evitare continuamente quel ricatto di cui parlavo prima e, mh, noi abbiamo assistito ad una stagione eh, l'ultima l'estate, eh, abbastanza piena di, di, di, di esternazioni relative al a, al reddito, per esempio, no, molto spesso uh, si è detto che la responsabilità sarebbe uh, di chi non vuole andare a lavorare perché è pigro, di chi preferisce restare a dormire sul divano anziché andare a lavorare e, um, invece al contrario i dati INPS ci dimostrano che per esempio eh, sui contratti stagionali che sono stati attivati nell'estate del 2021 ehm, c'è diciamo proprio l'evidenza che si tratta di una cifra superiore rispetto a quando non c'era il reddito di cittadinanza Cioè quindi ehm, ci raccontano delle, delle fesserie, delle cose non vere e tra l'altro aggiungerei anche una cosa che proprio perché abbiamo attraversato la fase della pandemia il reddito è stato lo strumento tramite cui molti e molte hanno attutito le conseguenze de, di una povertà che è diventata ancora maggiore in quella, in quella fase e, e tra l'altro aggiungo che eh, quando sei meridionale eh, che diciamo, eh, sono quelli che sono stati più messi sotto attacco i meridionali no? di questa critica feroce che è stata posta anche rispetto per esempio alla recente inchiesta che poi riguarda una minoranza di lavoratori e lavoratrici eh, è difficile che ti paghino in maniera, in maniera degna ancora di più che nel resto del paese e soprattutto eh, tra l'altro anche qui eh, un'altra piaga enorme per esempio del Mezzogiorno d'Italia è il lavoro, nero, il lavoro in nero e quindi eh, anche su questo eh, ci sarebbe da, da ragionare. E lavoriamo tanto in realtà, e veniamo pagati poco e, e tra l'altro quando non lavoriamo non è perché... Siamo pigri, ma perché non c'è lavoro, cioè non so come dirlo. La, la, la mia regione che è la Campania, la mia regione di provenienza, è una regione in cui la disoccupazione gio giovanile ha cifre astronomiche e ogni anno ce lo ricordano anche, ce lo ricordano sempre i rapporti Svimez in quali condizioni versiamo. Per cui diciamo, siamo anche un po' stanchi di questa retorica, anche di questa retorica eh, de, de nulla, della nulla facenza che ha tanto fatto breccia nei cuori degli italiani e delle italiane nel corso degli ultimi anni, grazie diciamo, a giganti della politica come Brunetta. Perfetto, quindi mi sembra che fra le varie proposte che avete nel vostro manifesto si parla di tante altre cose, ma mi sembra di capire che il lavoro è una parte particolarmente importante anche per te, credo, come elaborazione, eh, ti chiederei se vuoi parlare ancora di questo argomento entrando nel merito di cosa dovrebbe fare secondo te un soggetto politico. Quale potreste essere voi se poi voleste istituzionalizzarvi, presentarvi, che sappiamo che essere un passo enorme, molto rischioso per ogni forza che si presenti, in merito anche alla sua articolazione rispetto a quello che hai detto un po' ricordando se ho ben colto il riferimento a ciò che diceva Warren Buffett il famoso eh, nababbo che nel 2006 in quella intervista, credo al Wall Street Journal diceva sì la lotta di classe c'è soltanto è la mia classe a farla e vinciamo e esatto. vinciamo quindi ti chiederei queste due cose come si potrebbero combinare in una, in una allora. postura Pulizia. Io sono, sono mh, guarda, mh, fino a qua ecco, abbiamo affrontato nello specifico quella che è la prima campagna che App ha deciso di promuovere e che è tutta specificamente legata ai temi del lavoro e in generale è quella di una, di una vita degna perché appunto eh, la liberazione nel lavoro è ancora uno degli strumenti per una vita degna. Eh, però è anche vero e questo vale la pena condividerlo, socializzarlo ecco è che noi abbiamo eh, anche tra le priorità eh, messo fin da subito eh, tutto l'ambito, tutto l'asse legato al discorso ecologico, quindi anche tutta la questione legata all'ecologia. E questo te lo dico perché intanto mh, sarebbe, come dire, eh, anacronistico, no? ragionare dei temi del lavoro senza porsi il tema del rapporto del lavoro e l'ambiente e contemporaneamente perché... Eh, sarebbe impensabile che un soggetto della modernità, della contemporaneità, insomma, non, non, che, che, che si ponga ancora nella, nel solco dell'emancipazione, no? eh, non, non si ponga il problema di eh, riuscire a fare un'elaborazione all'altezza di, di questi tempi. E, eh, e quindi, ecco, su questa questione specifica dell'ecologia, eh, che ha a che fare, diciamo, nel, nel nostro paese moltissimo... Uh, ora con una trasformazione di carattere solo ed esclusivamente tecnologico no? anche il nuovo Ministero della Transizione Ecologica pare che uh, abbia fatto una scelta ben precisa cioè quella specificamente di ragionare di ecologia nel rapporto che si, che si configura con l'innovazione con con tecnologica senza appunto uh, porsi veramente il problema della, dif della difesa degli ecosistemi tanto per dirne una e contemporaneamente anche eh, lasciando che siano gli stessi che inquinano in qualche modo a, eh, a poi di fare la riconversione ecologica questi sono i grandi paradossi no? Se si dobbiamo... rimane nelle logiche di mercato insomma. esatto, si rimane nella logica di mercato cioè noi dovremmo certo. fidarci degli stessi che hanno inquinato per tanti anni i nostri territori no? invece io penso, e questa diciamo, è una misura che per fortuna dopo tantissimi anni di battaglie, almeno dal punto legislativo nel nostro paese si è stabilita una cosa nel 2015 cioè il principio inquina paga non abbiamo ancora visto pagare nessuno devo dire o meglio pochissimi abbiamo visto pagare però ecco fino, fino al 2015 abbiamo visto invece al contrario eh, tanti, troppi territori del nostro paese vittime eh, di, di essere dei laboratori veri e propri di biocidio almeno ecco anche l'elaborazione dei comitati no in questo senso ci viene in soccorso cioè di chi ha fatto le battaglie sui territori anche penso alla terra dei fuochi nella mia campagna ma anche in generale a tutte le battaglie che si stanno facendo che si sono fatte nel nostro paese contro le grandi opere e in generale ecco anche anche a chi cerca di tutelare eh, il proprio territorio dalle speculazioni edilizie, dalla cementificazione, eh, quindi anche in difesa del consumo di suolo. E questo è un versante che ci interessa. Ci interessa tra l'altro a livello globale e mh, noi abbiamo costruito anche dei dibattiti all'interno, appunto, della, della pre-COP che si è tenuta a Milano. Uh, qualche mese fa e che anticipava uh, la Coppa di Glasgow e, mh, e ecco da questo punto di vista uh, secondo noi uh, ci sono i giovani, e meglio i giovanissimi e le giovanissime che ci danno una traccia perché ci dicono che è possibile far emergere una questione che significa Greta a capo di tutti e di tutte però anche tanti e tante che hanno riempito le piazze con, uh, con i Fridays e che ci raccontano in fondo che esiste la possibilità di poter far diventare Egemonico un, un discorso che prima era di nicchia, era legato solo ed esclusivamente a, ai soliti ambientalisti. Ecco, in qualche modo c'era questa, questa distinzione. Non naturalmente che le battaglie degli ambientalisti e degli ecologisti non abbiano valore, non è quello che voglio dire. Però la straordinaria capacità e portata di queste lotte sono, è, sono, è stata quella di, di riuscire a farli diventare parte del senso comune. E quindi questa. Cosa, cioè di riuscire a far diventare senso comune prima che cosa non lo erano fosse pure la bottiglia di plastica che non si deve più usare e si deve usare la borraccia la dico la dico con una cosa che non è che non riguarda il cambiamento del sistema produttivo ma riguarda il cambiamento delle abitudini individuali che che da sole evidentemente non fa il cambiamento vero eh, però comincia ad essere una cosa. Io da questo punto di vista credo che noi abbiamo bisogno di entrambe le cose, credo che noi abbiamo bisogno di rivendicare in maniera forte un cambiamento del modello produttivo e il fallimento della, COP, della Coppa di Glasgow purtroppo testimonia che invece i paesi vadano in una direzione completamente differente e con appunto la richiesta di di cancellare... Um, appunto uh, la parola decarbonizzazione de e eh, eh, quindi di cancellare quella parte in cui c'era scritto el eliminiamo Uh, la parola decarbonizzazione e quindi sostituita da riduciamola gradualmente è qualcosa che racconta bene in realtà in quale direzione stiamo andando, cioè in una direzione per cui evidentemente del nostro pianeta, degli ecosistemi, non se ne frega niente nessuno. Invece, noi dovremmo ripensarli davvero anche nell'ottica, per esempio, del ripensamento delle città. Ma qua sto a fare veramente un volo pindarico, perché servirebbe invece ripensare la città non più sulla. Nella dimensione funzionale del Novecento, e quindi anche qua, eh, eh, non più solo ed esclusivamente i luoghi legati all'industria, non più solo ed esclusivamente i luoghi legati all'idea ecco, del pendolarismo, ma proprio ripensare le città anche in un'ottica di una mobilità differente, anche per ridurre l'inquinamento. Un po' ci sono alcuni paesi, alcune capitali europee che stanno ragionando in questa, in questa direzione, anche rispetto, per esempio, alle cosiddette. Uh, alla, alla cosiddetta mobilità sostenibile mi sembra che nel nostro paese soprattutto da Roma in giù siamo tremendamente in ritardo e questo appuntamento lo stiamo con la storia lo stiamo tremendamente perdendo però è un appuntamento che non riguarderà solo ed esclusivamente noi eh, la, la generazione di chi oggi ha 30 anni, 32 come me ma riguarda appunto il, le future generazioni ed è veramente preoccupante quindi ecologia, lavoro eh, sono, diciamo, i due temi importanti e poi mh, mh, davvero... Mh... Ce ne sono tanti altri, però mi fermo specificamente su un'altra questione solo per raccontare anche un po' come è fatta la nostra rete. Eh, durante la pandemia, uno degli assi, de qua, cioè un, una cosa sulla quale i nostri attivisti e le nostre attiviste si sono particolarmente impegnati, eh, sono state le, le attività di mutualismo a sostegno diciamo, delle persone che è più in difficoltà, quindi anche l'organizzazione dei pacchi alimentari, cioè proprio di sostegno vero alle persone. E ecco quindi il versante del mutualismo è una, una cosa che ci interessa tantissimo e devo dire che anche l'esito delle, delle, delle ultime uh, elezioni amministrative è stata per noi una cosa molto positiva perché diverse tra scritte, gli iscritti di app che avevano deciso di metterci la faccia in questa tornata elettorale uh, oggi sono presenti nei consigli comunali e uh, rappresentano in qualche modo anche un pezzetto dell'alternativa di quel mondo che vorremmo vedere fiorire eh, eh, di cui stiamo parlando qua stasera ecco. benissimo Ma mh, eh, quindi abbiamo parlato di vari temi il lavoro, l'ecologia il, il mutualismo e hai fatto soprattutto riferimento al fermento giovanile che ha determinato un po' la sensibilità al cambiamento climatico cosa che in effetti era da tanto tempo forse non si vedeva una partecipazione di ragazzi che andavano ancora a scuola quindi adesso peraltro credo che nei Fridays ci siano gli stessi ragazzi che hanno iniziato quando ancora andavano a scuola qualcuno ha già fatto finito la scuola e quindi già sta crescendo in questo senso ma ecco, secondo te per costruire un eventuale nuovo soggetto politico che possa difendere i diritti dei ragazzi subordinati dei lavoratori l'ecologia e questa sensibilità è un sufficiente Motori di energia politica che può dare lo slancio, che può ridare una nuova forza ad una nuova egemonia sulla società, oppure è soltanto un pezzetto del problema che va incastrato in una costellazione più ampia? Io penso questo, avevo eluso, giuro non volontariamente la domanda sul soggetto politico, ma solo perché nel frattempo mi ero, mi ero persa nelle chiacchiere che facevo. E... Ehm... Senza dubbio noi abbiamo, ecco, il quadro che abbiamo di fronte a noi, almeno nel nostro paese, sul piano politico è desolante e non abbiamo dei soggetti politici di riferimento, App non avrebbe ragione di esistere se avessimo un soggetto politico di riferimento e questo vale la pena dirlo subito perché appunto eh, che, che urgenza avremmo avuto di mettere su un'associazione se avessimo avuto un posto più largo più, più ampio più plurale in cui interrogarci e io su questo cioè, diciamo, cioè, mi auguro che prima o poi venga fuori una soggettività di questo genere cioè, io ci credo tremendamente perché penso che eh, serva eh, senza dubbio rappresentare Uh, le persone di cui noi parliamo, le persone che siamo noi perché poi non è che noi parliamo per altri, cioè parliamo anche delle nostre condizioni. Non, non so come dire. Non, non abbiamo, uh, secondo me, una delle cose uh, sulle quali noi dovremmo puntare, ecco, tu dicevi prima uh, la classe, come si rappresentano i subalterni, ecco, come facciamo fa a soggettivarli politicamente e intanto restituendogli la voce che non hanno avuto nel corso di questi decenni. E quindi farli parlare dalla viva voce. Eh, molto spesso questo ha riguardato le donne, eh, molto spesso questo ha riguardato i migranti, molto, molto spesso questo eh, riguardato e riguarda non, anche il presente, eh, riguarda tutte e tutti coloro i quali eh, sono fuori eh, dalla, dal maschio bianco eteronormato, non so come dire. E, mh, intanto, ecco questo è il chi e il come, quali sono le cose. Secondo, secondo me noi potremmo senza dubbio tenere assieme quello, che sia, quello da, da, cui, da cui veniamo con quello che vogliamo diventare. E non c'è dubbio eh, che un pezzo della nostra eh, tradizione politica sia ancorata anche alle ragioni eh, del movimento operaio. Quindi il lavoro è una delle questioni fondamentali, senza dubbio. Ma è anche vero che il lavoro non è tutta la vita e quindi noi abbiamo necessità di provare, grazie per fortuna io dico, non è tutta la vita perché altrimenti saremmo pronti anche allo sportello psicologico. E, contemporaneamente a, abbiamo bisogno, come dire, di innestare alcune cose all'interno di, di, di, di questo nostro portato storico. E Innestarlo significa... Uh, metterci dentro anche l'ecologia però non nel senso appunto solo ed esclusivamente eh, cioè io non credo che a noi ci serva una spruzzatina di ecologia, una spruzzatina di femminismo una spruzzatina di... cioè non, è, non ce l'ho la ricetta, questo non sono in grado di dirlo, credo che noi però uh, possiamo avere il ruolo questo è quello che possiamo fare al momento il futuro non è scritto e spero che riusciremo a a scriverne un pezzetto con tutti e tutte quelle perché l'app non è assolutamente autosufficiente è una piccola, una piccola organizzazione ehm, nella direzione appunto di provare a, a, a, ad avere le coordinate per, questa, per, un, per una nuova soggettività politica all'orizzonte io non la vedo al momento, uh, chiedo scusa per la nota di pessimismo, ehm, però penso che esistano, e questo è il tentativo che noi dovremmo fare, ma tutte e tutti insieme che si pone questo problema, eh, tante eh, e tanti che in giro per l'Italia facciano delle esperienze straordinarie, eh, anche in ambiti differenti, Tenere insieme per esempio tutto il mondo dei, dei giovani che per esempio provano a, a riqualificare i propri territori e che fanno progetti anche di, di, di rivalutazione sociale delle, delle proprie terre, sia dal punto di vista per esempio del riuso sociale dei beni confiscati alle mafie, tanto per dirne una, o anche delle, grandi, delle, delle piccole e grandi imprese di valorizzazione culturale o anche di valorizzazione eh, di rigenerazione di quella che si direbbe rigenerazione urbana di alcuni territori. Ma perché no, ecco, le cooperative, questi giovani che si mettono insieme, ma perché... Eh, bisogna lasciare a qualcun altro la rappresentanza di, questa, di questo pezzo di società questo pezzo di società a volte siamo anche noi che ci mettiamo in gioco, che non vogliamo abbandonare le nostre terre, che vogliamo in qualche modo dare il contributo per costruire futuri migliori per queste per, per, per, queste, per questi territori abbandonati a loro stessi e questo è un pezzo, un pezzo è senza dubbio anche come dire il mondo dal quale proven proveniamo noi, cioè tanti e tanti, tanti di noi, il mondo del lavoro sfruttato, il mondo del lavoro eh, salariato in maniera ingiusta e quindi riguarda in maniera trasversale. Al momento secondo me ne possiamo puntellare il dibattito pubblico, possiamo dire quello che ci interessa che venga discusso e in maniera forte farlo a partire appunto dalle nostre condizioni materiali dal motivo per cui appunto abbiamo ragionato della campagna sul salario e sul reddito e della proposta che portiamo in giro per l'Italia e che nei prossimi mesi speriamo cresca sempre di più anche in termini di consenso sul soggetto politico beh staremo a vedere ok va bene Penso si possa chiudere con questa nota un po' dubitativa, però con eh, la, il proposito di continuare a fare egemonia nella società parlando eh, di questi temi, mi pare di poter sintetizzare quello che hai detto, di tenere insieme varie differenze su alcuni assi portanti, se ho ben inteso, lavoro, ecologia, eccetera, eccetera. Ho capito bene come può andare, come riassunto? assunto? Assolutamente sì, assolutamente per, sì. Perfetto, perfetto. Tanti auguri per il vostro eh, incontro che ci sarà fra tre giorni, grazie, grazie per essere stata con noi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, rimaniamo nell'urgenza della politica. Ciao. Grazie, ciao, buona serata.